Benvenuti in questo nuovo video dove parleremo di onde cerebrali. Più volte mi avete chiesto di parlare delle onde cerebrali perché appunto spesso parlo di onde teta e per comprendere quindi cosa sono le onde teta andiamo a vedere in generale cosa sono le onde cerebrali. L'organizzazione cerebrale è determinata da processi bioelettrici incessanti è un continuo produrre di onde, poiché il cervello, grazie alle sue numerose connessioni, genera costantemente attività elettrica che viaggia da un neurone all'altro e porta con sé le informazioni. Gli pulsi elettrici, sincronizzandosi, producono delle fluttuazioni di elettricità che danno origine a dei modelli di attività elettrica temporalmente oscillante, quindi passano da un luogo all'altro, definiti onde o ritmi Andiamo nel dettaglio, andiamo nella semplicità, andiamo a capire cosa realmente accade. Il grafico che vi faccio vedere qui accanto ci fa vedere appunto quali sono le onde che il nostro cervello produce. Io partirei dalle onde gamma. Si definiscono normalmente, si misurano in Hertz, e partiamo dalle onde più rapide, più veloci. Quando è che si manifestano le onde gamma? Quando siamo in una iperattività cerebrale, quando siamo per... concentrati, stiamo producendo tantissime informazioni, oppure negli stati mistici, uscita dal corpo, cose molto molto particolari. Le onde sono rapidissime, quindi sono delle connessioni molto rapide e veloci. Scendiamo poi, mano a mano che iniziamo a rallentare, nelle onde beta. In questo momento stiamo producendo onde beta. Io che do informazioni e tu che dall'altra parte le stai ricevendo, attiviamo dei processi cognitivi che hanno una velocità che va dai 14 ai 30 Hz. È la normalità, quello che accade ogni giorno è che ci connette con noi stessi e con gli altri. Scendendo ancora, rallentando, entriamo nelle onde alfa. Le onde alfa sono le classiche onde della meditazione, dove rallentiamo la parte della mente razionale, quindi silenziamo lentamente il cervello ed entriamo più in connessione con noi stessi. Infatti, in meditazione riusciamo a connetterci con le energie sottili, con noi stessi, con la parte più profonda di noi, e si iniziano ad avere dei risultati molto, molto particolari. Le onde teta, scendendo ancora, andiamo dai 4 ai 7 Hz, silenziano quasi totalmente il cervello, che è ancora presente, sono le classiche onde anche, che caratterizzano anche l'ipnosi, anche se in ipnosi succedono cose molto particolari, ci sono veramente degli stati che sono indipendenti da qualsiasi altro tipo di configurazione, ma possiamo dire che in onde teta siamo anche in ipnosi e le onde teta caratterizzano quelle che sono le eh, connessioni più profonde, cioè il, il cervello razionale è un osservatore passivo, cioè siamo lì, siamo presenti, ricordiamo tutto, ancora c'è una connessione della mente razionale, ma il cervello razionale non dà più comandi, è semplicemente lì ad osservare. In ipnosi abbiamo una possibilità, la possibilità di connetterci con la parte più profonda di noi, con le energie sottili e di uscire dallo spazio-tempo lineare. Quello che viviamo nella quotidianità è connetterci con il tempo circolare, dove tutto è possibile. È per questo che è possibile connettersi con energie, entità, vite precedenti ed andare anche a recuperare eventi, immagini, scene che la mente razionale non decodifica. Perché? Perché la mente razionale decodifica solo e soltanto ciò che ritiene fondamentale per la sopravvivenza. Siamo bombardati da milioni di segnali costantemente, la mente razionale non può decodificarli tutti, ne decodifica 7 più o meno 2 contemporaneamente gli altri li mette fuori cancellazioni, generalizzazioni, eccetera, eccetera. Ma non è questo il momento di parlare di questo. Quello che archivia completamente tutto è il nostro inconscio. E quindi a livello inconscio c'è tutto presente, passato, futuro, tutto ciò che è la connessione con il tempo circolare lì c'è. Quindi uscendo dalla razionalità, che è il freno che ci limita alla percezione del corpo fisico in terza dimensione, possiamo andare a recuperare tutto e addirittura creare nuove realtà in ipnosi abbiamo quindi una grande straordinaria possibilità ma non soltanto in ipnosi per esempio bruce lipton con l'epigenetica ci ha detto che i bambini tra i 7 e i 9 anni sono costantemente connessi con eh, quella che è la parte teta quindi vivono in onde teta e quindi se noi diamo dei bambini in quella fascia di età delle suggestioni essendo in onde teta come se fossero costantemente in ipnosi quelle suggestioni sono come una scrittura fatta con il sangue su un foglio bianco che diventerà lì indelebile, non si cancellerà mai più. Quindi abbiamo la possibilità di dare suggestioni positive, ma spesso ne arrivano anche di negative. Bisogna stare bene attenti ai messaggi che si danno ai bambini in quell'età. Però abbiamo poi le onde delta. Le onde delta sono le onde del sonno profondo, quindi quando dormiamo possiamo e quindi le onde delta sono ancora più lente, la parte razionale scompare completamente, questo è il motivo per il quale spesso non ricordiamo quello che abbiamo sognato, se l'abbiamo sognato mentre siamo in onde delta, siamo dai 0,5 ai 4 Hz, il cervello razionale è completamente quasi eh, diciamo distaccato e quindi riusciamo a recuperare le energie, rigenerare il nostro corpo, riposare fondamentalmente con una connessione che va fuori da quella che è la connessione razionale. Tutto quello che accade, e accade veramente di tutto, spesso non lo ricordiamo. Però qui vi do quel piccolo segreto, un segreto che ho promesso in un video fatto sui vari social che eh, rimandava a questo video in maniera più dettagliata. Lì l'ho solo accennato, ma qui voglio andare nel dettaglio. Quella che io chiamo la finestra dell'opportunità. Potete ogni sera, quando andate a letto, essendo costretti per andare nelle onde delta, quindi per dormire, a passare dalle onde teta anche se non lo volete siete costretti anche se per pochissimi secondi sarete costretti a viverle potete iniziare a cambiare la vostra realtà perché tutto ciò che viviamo in onde teta per il nostro inconscio è già reale questo è il segreto per creare una nuova realtà influenzare suggestionare l'inconscio con qualcosa che io voglio realizzare se prendete una scena un evento un'immagine un'emozione e la mettete in gioco mentre siete in quella fase quindi quando vi distendete nel vostro letto iniziate quindi a pensare, a vivere a ripetervi quella scena immaginandola sentendola, portandola ai vostri sensi e cercando anche di provarne le emozioni il vostro inconscio la archivierà come reale e spingerà le vostre azioni anche nella quotidianità per il raggiungimento di quel qualcosa che avete vissuto in quel momento. Con questo piccolo segreto potrete se vi allenate facendolo ogni sera, modificare la vostra realtà e creare nuove straordinarie realtà. Siete creatori del vostro successo. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare in continua connessione e ricevere tutti gli aggiornamenti ed invita i tuoi amici a fare lo stesso magari condividendo questo video con loro. Ciao.